Alla, ci Sia, siamo, eh. Oggi questa occhio che taglia, e eh, vabbè, taglia adesso, oh, la madonna, <ride> amici di Crino, bentornati con Mr. K e oggi parliamo di Multic, una punta spaziale. Voi mi direte: sì, ma Mr. K è la classica punta per i materiali da costruzione, e invece no. Perché oltre i materiali da costruzione, come cemento, mattoni, cartongesso, fibrocemento, eccetera, potete tagliare e lavorare anche metalli, perfino quelli più duri, legno e anche plastica. Come avrete capito, quindi la nostra nuova punta Multic è l'ideale per i professionisti che si ritrovano a dover affrontare lavori di ristrutturazione o per tutti i nostri clienti tradizionali che... Effettuano lavorazioni su diversi tipi di materiali. La placchetta in metallo duro della nostra Multic è il vero punto di forza della punta. La particolare miscela, infatti, con cui è composta la placchetta, la rende ideale per il taglio di metalli temprati. Era temprati? Okay, è che lo e tutti gli altri materiali ad elevata durezza. Punto. La parte centrale della nostra placchetta è affilata più volte al diamante. Questo si traduce in un assottigliamento in questa parte centrale che garantisce una migliore fase di centraggio durante le operazioni di tipo manuale. La saldo-brasatura tra il corpo temperato e la placchetta in metallo duro avviene ad elevata temperatura. Questo per prevenire durante le fasi di lavorazione il distacco della placchetta. Il corpo della punta maggiorato e il design a 4 eliche Garantisco con la... Una... Il corpo maggiorato e il design a quattro eliche garantiscono un avanzamento rapido in tutti i materiali e un'evacuazione ottimale del trucciolo. La multi può essere utilizzata solo a rotazione per materiali come il metallo, la plastica ed il legno e a roto percussione per tutti i materiali edili. Attenzione perché l'utilizzo a roto percussione della punta a rotonda lo spigolo del tagliente, per cui potrete riutilizzare la punta a roto percussione ma non potrete riutilizzare la punta a sola rotazione se già utilizzata a percussione. Seguiteci sui social cercando Crino Tools, vi rimando al nostro sito www.crino.it per scoprire la nuova punta Multic e noi ci vediamo alla prossima con Mr. K. Che poi non ho ancora capito se è Multic o K.